cieplutko. No. 26 listopada, tak jak wspomniałem moja rodzina, ale tak raczej na naszym kraju trudnym, który tam O, idzie master! To jest Wystawiasz... na takim huku właśnie gut jest i powięksili za żebro no i tajko, Szkoda. Bo. bo teraz już się ja noć nie, no. nie no. Buenos días amigos hai che Maserati ah, No no che Maserati! Ferrari. No, I was walking! <ride> Ferrari, che Maserati! Ferrari ma Dai Black! Black, Ferrari! Or dai No, dai dai dai dai dai dai dai Adriano dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Stop it! Abbis! Tagum! Napoli! Marano. I don't need it! Napoli! <laughs> Napoli! I don't need it! Good pizza! No. Lego. Pizza. pizza italiano! Si. Pizza italiano! Spaghetti! Spaghetti! Spaghetti. No. Lesbiche no! No lesbiche. Lesbiche. no! No! Lesbiche. no. no. <laughs> Basco. Ah, Gipusqua, Gipusqua. S'raio Basco. Sì, fai Gipusqua. Somewhere's to TV. My name is... Che non entendiamo nulla. Come si chiami? Ah, Elias. Elias, Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Elias. Russo! Vodka! Vodka i dziwuszka! È russo! Vodka! È vodka! Vodka 40 No, no, si fa. Ta ta ta Kalinka maia No, non ci dice che maiale, è una parolaccia in italiano che maiale. pani Come maio, maiale internazionale. So, signora, Egipto. How How Egitto d'Italia mi vieni di rido The most beautiful girls are from Egypt <laughs> Signora Gavarit Paruski. Paruski. po russki a Moscovia fratelli d'Italia l'Italia s'è desta dell'elmo Discipio se cinta la testa Basta. Do you like uh, Mussolini? Yes, I like Yes, that. you like Mussolini? Yes. <laughs> sempre, benito. sempre benito! Sempre! Sempre! Sempre! Lasciate cantare! Ta la la la la la Lasciatevi cantare italiano, vero! Bravo! <laughs> Felicità! Tra la la la la la la la la la la pa, tra la, la, la la Bambino? la la la Italia, la